Ma è arrivata la videocamera. Allora? Non siete contenti? Guardate che qualità. Finalmente non devo più usare quella merda di videocamera che registra in 10 fps a 480p. Ma posso registrare in 60 fps a 1080p. Che dire, sono felice e questo video finisce qua, ciao. Ok, forse no. Five, four, three, two, Ciao a allora, tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi signore e signori mi è arrivata la Sony Alpha 5000L dopo 7 mesi che aspettavo e dopo 7 mesi che mi tenevo 340 euro Non immaginate la bellezza di vedere lo schermo mentre posso registrare, mentre registro, perché io con la Sony 5000L posso vedere lo schermo, infatti ora sto guardando lo schermo e ora sto guardando voi. Come vedete, guardate che bellezza che è la Sony Alpha 5000L. Poi vabbè, c'è sto braccio che non so perché è qua, ma eh... Vabbè l'ho attaccato alla, allo scaffale che ora vi faccio vedere un attimo dove l'ho attaccato Eh, Perché è proprio una roba Ecco dove l'ho attaccato Prego. Già, Io direi di andare a vedere un attimo la mia reazione di quando l'ho eh, vista Perché naturalmente ho avuto una reazione che non vi potete immaginare Okay Okay, okay. Adesso vi faccio vedere un attimo di foto che ho fatto con questa videocamera, veramente bellissime. Guardate che foto della Madonna, naturalmente, eh, questa videocamera ha una qualità della Madonna, non potete negarlo perché se lo negate fate schifo. Stavo pensando a una cosa, se portassi adesso dei vlog in estate con questa nuova fantastica videocamera, a voi piacerebbe? Se sì, bene, perché comunque questa, questo vlog, questi vlog serviranno per mettere più video a settimana. Mi sono dimenticato di dirvi la cosa più importante di tutte. Magari come avrete potuto vedere ho cambiato nome del canale, mi sono chiamato Netax e basta perché il design era un po' arretrato, possiamo dire. La grafica del canale me l'ha creata NIDEFX, quindi andate a cercare su, in descrizione NIDEFX, è un grafico veramente molto bravo e ve lo consiglio perché fa di quei banner assoluti, assoluti assurdi volevo dire. Bene io vi saluto con il mio fondoschiena di dietro e noi ci vediamo alla fine del video oppure Continua il video non lo so ciao Quindi ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un mi piace, un commento, un'iscrizione Noi ci vediamo al prossimo video Ciao Come cazzo Non sono ancora abituato a spegnerla